Presidente, ne nessuno intende mettere il bavaglio alla stampa e questa norma, a mio avviso, Presidente, non lo fa. Quindi passo in avanti. Eh, è scritto in modo, tra l'altro, secondo me, non, non completamente, eh, diciamo politicamente è inconsistente secondo me questo, questo ordine del giorno perché basta leggere l'articolo 38 che dice un'altra cosa secondo me, dice fermo restando la necessità di istruire in modo completo e accurato ogni singola richiesta di accesso l'amministrazione tiene conto della particolare rilevanza delle istanze provenienti da organi di stampa verificando con la massima cura la veridicità e l'attualità dei dati e dei documenti rilasciati, che il al fine evitare di fatto che il dibattito pubblico si fondi su informazioni non affidabili o non aggiornate. Allora, fino a qui, secondo me, significa che se l'amministrazione deve consegnare un dato alla stampa è... Quanto meno deve essere un dato veritiero e deve essere chiaro e questo è per trasparenza e non capisco dove sia il bavaglio, non mi pare che qui ci sia scritto che può rifiutarlo. Poi, secondo tema, i dirigenti chiamati all'attuazione delle diverse forme di accesso disciplinate dal presente regolamento devono di conseguenza tenere presente il rilievo pubblico, il potenziale uso strumentale e il danno all'immagine che le risposte dell'amministrazione possono generare attraverso pubblicazioni sui social network, sul blog e sulle piattaforme web realizzate per la promozione e la difesa del diritto d'accesso. E qui sta dicendo semplicemente questo regolamento ai dirigenti. Cari dirigenti, nel momento in cui ci sarà un accesso agli atti tenete conto che un conto è la consegna di un documento a un singolo soggetto, magari anche un'associazione, un comitato di quartiere che chiede un documento e se la tiene là da una parte. Dall'altra invece se la consegni ovviamente a un organo di stampa che la diffonde. Allora la sua diffusione, se non veritiera, se non verificata, se non curata, eh, può ingenerare nella cittadinanza un ragionamento e delle deduzioni che magari si fondano su presupposti sbagliati. Dov'è il bavaglio? Qui si sta semplicemente dicendo all'amministrazione di consegnare dei dati alla stampa che siano chiari, semplici e veritieri e che il dibattito si fondi su questo. Quindi secondo me è proprio l'opposto, cari colleghi. Si vuole in realtà fare in modo che il dibattito pubblico dei documenti possa essere fatto in modo semplice e chiaro. Poi, se voi volete sostenere questa cosa, per carità è il vostro diritto e lo potete fare, ma noi questi ovviamente ve li rispingiamo al mittente.